Ma prima di tutto vorrei ringraziare il Premier Mitsotakis per aver organizzato questo vertice e per la calorosa accoglienza che mi ha riservato stamattina. E Volevo anche dare il benvenuto ai presidenti della Croazia e della Slovenia. Oggi il nostro gruppo non si chiamerà più M7, MED7 ma MED9. L'Italia è favorevole ad un ulteriore allargamento a tutti i paesi del Mediterraneo. Il primo argomento della, del nostro vertice è stato il clima, ma prima ancora di questo desidero esprimere solidarietà al Premier Mitsotakis per i terribili incendi di quest'estate. L'esperienza che abbiamo vissuto con incendi che sono andati dalla Turchia al Portogallo è forse la, la lezione migliore per procedere con rapidità e determinazione alla lotta contro il cambiamento climatico. I rapporti delle Nazioni Unite citano decine e decine di esempi che rendono necessaria questa quest azione convinta e determinata. Sostanzialmente tutta questa esperienza ci dice che la trasformazione è veramente gigantesca e che non c'è tempo, non c'è possibilità di dilazionare, di ritardare, perché i costi che i nostri Paesi e le nostre, le nostre persone, le persone, i cittadini, subirebbero sarebbero immensi. Dall'altra parte, però, dobbiamo considerare che una, trasmissione, una transizione di questo tipo, così grande e così rapida, comporta anche costi economici e sociali immensi. E qui abbiamo di fronte una scelta, in un certo senso, o meglio, un programma che nei suoi elementi non è facile da, da riconciliare. Da un lato siamo determinati a percorrere questa transizione con la massima determinazione, il massimo impegno, la massima rapidità. Dall'altro siamo anche altrettanto determinati a proteggere, specialmente i più deboli, dai costi sociali che sono. Certamente potrebbero essere, come abbiamo visto ora, come stiamo vedendo ora, dall'aumento delle bollette del gas naturale e dell'elettricità, potrebbero essere eh, veramente significativi. E infine, in tutto questo, ci dobbiamo chiedere se il nostro debito, il debito che accumuleremo nei prossimi anni, sarà sostenibile. È chiaro che in tutto questo c'è un ruolo fondamentale dell'Europa e della Commissione europea. Per tanti motivi. Uno è quello che ho appena detto. Un altro è che i nostri Paesi all'interno dell'Unione Europea sono in una situazione di partenza verso questo viaggio, nella lotta al cambiamento climatico, sono in posizioni diverse. I Paesi, soprattutto del Nord, dipendono meno dei Paesi del Sud da certi idrocarburi. E poi c'è un altro motivo per cui la Commissione, non solo come coordinatrice o l'Europa, non solo come coordinatrice di questo processo ma anche proprio come attore, eh, c'è anche un altro motivo per cui è centrale ed è il suo potere d'acquisto. La lezione dei vaccini è stata presa. E devo dire che la Commissione europea, nella fase successiva, nella, fase, nella seconda fase della campagna di acquisto di vaccini, è stata veramente straordinaria. Una delle cose di cui si è parlato è cercare di vedere se questo ruolo di, eh, di acquirente collettivo potesse essere esteso anche ad altre esperienze. Abbiamo discusso anche dell'aumento dei prezzi del gas naturale e delle esperienze di alcuni Paesi nell'affrontare questo problema e anche che cosa ha fatto per proteggere, come dicevo prima, specialmente i più deboli da questi aumenti di costo. C'è però un'altra dimensione che è stata discussa oggi nel Vertice, nella quale di nuovo l'Europa emerge come centrale ed è la dimensione della difesa europea. È abbastanza evidente che gli eventi di questi ultimi mesi hanno portato, stanno portando a un profondo riesame delle nostre relazioni internazionali, un riesame in cui, la cui conclusione non può che essere un rafforzamento della sovranità europea. E uno degli aspetti di questa sovranità è la difesa europea, di questo si è discusso e oggi direi iniziata in maniera abbastanza esplicita una riflessione eh, sugli aspetti organizzativi, ma è solo l'inizio, ma sono certo che eh, questa riflessione eh, continuerà e ci terrà occupati per gli anni a venire. Per inciso, anche su questo fronte non c'è molto tempo da aspettare. però. Abbiamo anche discusso della situazione di sicurezza del, del Mediterraneo, eh, soprattutto la parte diciamo, più a noi, più vicina, cioè la, la parte Nord Africa, Libia, Tunisia. E la situazione è abbastanza diciamo, instabile, ma tutti i Paesi di questo vertice hanno assicurato di contribuire al mantenimento della stabilità in questi Paesi. Mi fermo qui e vi ringrazio molto. Ringrazio ancora una volta il Premier Mitsotakis. Grazie.